Ma perché è stupendo? Sono le storie di vita reale Però io sulla prostituzione voglio alzare un attimo il dibattito caro Parenzo Voglio alzare il dibattito Perché? Perché ti ricordi che qualche settimana fa, qualche giorno fa Il Papa ha detto delle cose terribili contro chi va a prostitutere Li ha dipinti come dei criminali Allora voglio capire se le parole del Papa hanno delle basi nella Bibbia, nei testi sacri. E allora ti voglio chiamare il signor Mauro Biglino. Mauro Biglino, non so se lo conosci, Chi è, Mauro è un biblista no. famosissimo. Su web fa centinaia di migliaia di visualizzazioni. Beh, chiamiamolo, ti prego, perché voglio capire se le parole del Papa hanno una loro realtà. Perché io mi sono anche rotto le balle. Mi sono anche rotto le balle. Alziamo un po' il livello sulla prostituzione. No. Pronto? Sì, parlo con Mauro Biglino? Sono io, buonasera. Buonasera, mi chiamo Cruciani, come sta? Buonasera, bene, grazie, bene, bene, bene Lei? Non c'è male, non c'è male Allora, eh, Parenzo, ti presento il professor Mauro Biglino, grande Mamma biblista, mia. Mi grande alzo biblista. in piedi, mi alzo in piedi, mi alzo in piedi no, no, Che onore! No, no, no, no, non scherziamo non scherziamo. E infatti, e infatti siamo, sono seduto siamo, e non me ne frega un tranquilli. cazzo <ride> e infatti è, No, è esattamente però, non entriamo subito in polemiche, perché ho no, chiamato Biglino per una cosa è. molto precisa, il Papa cioè, ha detto ecco. proprio in pompa magna ha sì. detto che eh, la prostituzione è una cosa criminale, cioè andare con le prostitute Beh, è certo. un atto criminale dal suo punto di vista dal suo punto di vista di grande interprete della Bibbia Ma cosa, cosa ci dire? può dire? Allora, io posso dire questo, che il Papa, così come in genere succede con le, le, le altre gerarchie, parlano di temi, di dottrine, di contenuti che sì. artificiosamente li fanno derivare da, dal cosiddetto testo sacro, ma nel testo sacro non ci sono, oh, anzi molto no. spesso c'è l'esatto opposto, mm. proprio come in questo caso. Cioè in questo caso che cosa c'è nel testo sacro? Eh... Nel testo sacro che è al cosiddetto tempio, che in realtà altro non era che la dimora di quell'individuo che poi artificiosamente è stato fatto diventare Dio sì? si praticava la prostituzione che era un vero e proprio servizio, un mestiere. Cioè lei sta dicendo che eh, nella Bibbia, eh, io credo che sia l'Esodo e anche il libro di Samuele, ho studiato, eh, ecco, il primo ecco, libro di Samuele è... e l'Esodo, <ride> eh, viene citata espressamente, anzi vengono citate le donne che prestavano, prestano servizio, cioè esplicitamente delle prostitute o sbaglio? Esattamente, esplicitamente, è che il sacerdote Eli sì. è un po' dispiaciuto del fatto che i suoi figli le frequentino, diciamo così, le sì. frequentino eh, un punto. po' troppo perché, evidentemente, magari a lui insomma, avrebbe preferito diversamente, ma su questo proprio non ci sono dubbi. Non si negavano certo i piaceri della carne, beati loro. Eh? Io, certamente, non sono un moralista, quindi va benissimo così, però bisogna sapere che nella Bibbia c'è scritto questo dunque, insomma, dunque è, la, questo realtà, la realtà qual è? che il Papa condanna la prostituzione ma se va a leggere il testo da cui tutto discende e a cui dovrebbe fare riferimento da cui prende chiaramente ispirazione la prostituzione è tutt'altro che condannata o sbaglio? Esattamente cioè, Tenga per esempio un'altra cosa la radice ebraica triliterale triconsonantica che indica il sacro sì. e che indica la prostituta o la prostituzione con sì. l'aggiunta ovviamente in questo caso della desinenza femminile. Femminile. è esattamente la stessa cioè sacro uguale prostituta, prostituta. Kof, Dalet Shim eh. Cioè sono le tre stesse lettere. per dire che Ma cosa? perché un in, in ebraico una parola può avere ah, una radice ma con diversi significati. Ma che cosa vuol dire? Io rimango del parere, che è un eh. parere condiviso, che chi fa prostitute è un miserabile. Adesso non verrà questo qui, eh, questo biblista, famosissimo per carità, di fama internazionale. Ma lui vuole dire semplicemente un'altra cosa. io mi sono alzato in piedi, per il quale mi sono alzato in piedi. Ma ha fatto male, ha fatto male. Ma i fatti sono rimasti. Basto seduto perché non me ne frega niente, <ride> però voglio dire che viene a spiegarci che va bene andare a puttane Ma di cosa stiamo parlando? No, beh, un Ragazzi, altro, è un altro, ma di altro che discorso. Parliamo? No, ma di tu stai parliamo? confondendo le opinioni personali con quello no, che viene citato no, nella Bibbia. E che, che, che Per carità, io rispetto, ma ci mancherebbe Io racconto quello che c'è scritto nella Bibbia tutto e Ricapitoliamo allora Il Tempio di Dio aveva un servizio di prostituzione Prima contraddizione Tempi, Attenzione, non era diverso dagli altri è che purtroppo nella nostra cultura Si dice che i cosiddetti Pagani eh. praticavano La prostituzione sacra eh. Invece quelli di Dio no io dico invece quelli di Dio anche. <ride> Tutto lì. Oltre a questa cosa qua, eh, lei questo? dice anche che è un mestiere utilissimo dal punto di vista sociale, giusto? Ma ah, io su questo non ho dubbi. Cioè è un mestiere utilissimo socialmente? Sì, secondo me risolve un sacco di problemi psicologici a moltissimi mani. Ma massimi. questo può essere, certo. Per concludere, lei dice anche che la, la prostituzione risparmia un sacco di violenza o sbaglio? Esattamente Cioè risparmia che cosa? Di, di violenza contro le donne ce n'è una quantità immensa sì. Secondo me sarebbe decuplicata se non ci fosse questo, fra virgolette, servizio Addirittura, cioè ci sarebbe dieci volte più la violenza se, me, mettiamo, se, perché, se, passa, se passasse l'idea del no, Papa diciamo. si, ma Perché si, molti si, poveretti ma si sfogano così chi non ha Ma possibilità come si fa di dire una roba simile, io io, provo ma, quel tipo di. Ha ragione, ma ha ragione, ha ragione lui, ma non c'è dubbio per chi lo fa volontariamente? d'accordo, rimane il mio giudizio su chi ci va però, ma voglio dire, non si può legittimare l'uso di una donna l'uso di una donna dai, ma lo questo è un altro discorso va bene. non c'è nessuna, nessuna difficoltà grazie Billino <ride> esatto. grazie <ride> Questo biglino mi piace, eh. Questo biglino mi piace, schietto, dice le cose come stanno, dice le cose come stanno, al di là dei testi biblici di cui alla fine me ne fotto pure io, però quello è il suo mestiere. Però ha detto una cosa fondamentale: il valore della prostituta è un valore sociale, è un valore sociale è inutile che ci rompono non i so coglioni con il riscatto, il riscatto della donna. Ci avete rotto il cazzo con questa roba qua! Viva la prostituzione, viva le donne! Adesso l'ho vista battere c'è un'indicazione, già importante questo, l'ho vista battere davanti al Famila, che non so che cazzo no, no. sia, di, che zingonia, no. di zingonia. Abbiamo, beh, abbiamo, guarda, distrutto una fascia Ascoltatori schifosi ci sono, proprio gente che va. Ma come fa la gente a. Ah? Oh, orrore. A te ti piace cazzo? No, cara, no. No, mi dispiace <ride> deluderla. Signore o signora che lei sia, signore o signora <ride> che lei sia. Comunque lo sai sì, che il. Eh, la grande cosa di Billino di prima è stata eh, l'accostamento tra la parola prostituzione che ha la stessa radice di sacro Cioè la cosa straordinaria di Billino di prima è che ti ha fatto capire, non so se sia vero o no Adesso questo poi c'è un grande dibattito vabbè, ho Che la parola ma, prostituzione si avvicina vabbè, vabbè, alla parola non, sacro non Ma non ti fa indignare quello che ha detto di Battista? Cioè, ma, io credo che ma, neanche... no, ma ragazzi ma che cazzo ma me perché? ne frega, vedi quello che dice di Battista Ma scusami, su Berlusconi ma, ma, su, sinceramente. ma no ma si può dire